Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Chiunque ama i droni ed è appassionato di droni sa che ieri DJI ha rilasciato un nuovo è eh, un nuovo drone particolare per quanto riguarda il marchio DJI perché è un cinewp il cinewp Avatar. Eh, questo drone che eh, io non ho quindi non parlerò di quello che sono le sue prestazioni di come vola di come non vola di come fai video di tutte queste cose perché ovviamente non avendolo testato eh, non mi sembra giusto parlarne ci sono altri canali eh, che l'hanno fatto quindi altri youtuber che l'hanno provato e hanno detto le loro opinioni quello che voglio analizzare oggi è proprio questo prodotto all'interno del mondo droni DJI, se è un prodotto che ha senso o non ha senso, allora eh, sicuramente è un drone inaspettato, eh, nessuno si sarebbe mai aspettato che DJI lanciasse un VUP. anzi era molto più atteso sicuramente una versione 249 grammi di lui e in quel caso ragazzi vi assicuro che DJI avrebbe spaccato, probabilmente eh, magari arriverà ma ad oggi è uscito questo DJI Avata o Avata eh, comunque si chiami comunque quel drone lì eh... Che, eh, di suo ha sicuramente eh, l'innovazione per quanto riguarda la tipologia di drone all'interno del mondo di DJI. niente di innovativo perché di cinevoop ce n'è così sul mercato. Chi mi segue sul canale lo sa. Io ne ho tre modelli di varie dimensioni, peso, eh, dai 249 grammi salendo. Quindi sono un, abbastanza un amante dei cinevoop perché mi piace utilizzarli per fare appunto passaggi in posti eh, stretti in posti particolari fare passaggi radenti in certe situazioni quindi è sicuramente una tipologia di drone che mi piace però stiamo parlando di droni eh, cinewpe eh, chiamiamoli così fpv autocostruiti quindi con determinate caratteristiche per quanto riguarda anche eh, l'utilizzo eh, diciamo mh, sia pre volo che post volo che è un utilizzo anche proprio dal punto di vista della eh, riparazione in caso di guasti e vi dicendo. Comunque eh, questo DJI Avata, Avata, Avata e eh, quello che è, eh, ha sicuramente eh, da, dalla sua il fatto che è pronto al volo, chiunque lo può utilizzare, infatti viene sponsorizzato come drone per principianti, anche se per 1500 euro principiante eh, magari anche no, eh, è un drone sicuramente molto molto costoso ed è questo probabilmente una delle sue pecche principali nel senso che sicuramente tanta tecnologia perché abbiamo i nuovi Gaggle versione 2 quindi questi occhiali eh, molto diciamo performanti, leggeri, tutto quello che volete, eh, abbiamo un drone sicuramente con eh, prestazioni e comunque una, un comparto tecnico sicuramente di ultima generazione però parliamo sempre di 1500 euro e appunto per questo motivo ho voluto fare un sondaggio eh, sul mio canale YouTube, ho fatto un post dove appunto ho chiesto per capire in quanti sono interessati appunto a questo nuovo CineVoop di casa DJI e ho chiesto chi l'avrebbe acquistato, chi l'ha già acquistato o invece eh, a chi non interessa proprio acquistarlo eh, e ragazzi la percentuale mi ha abbastanza sorpreso nel senso che ero eh, diciamo consapevole che eh, non mi interessa avrebbe vinto sul sì lo acquisto o lo acquisterò ma non con una percentuale così ampia, parliamo di eh, 90% non mi interessa, 10% l'ho acquistato o lo acquisterò e fino adesso siamo a 106 votanti, poi magari aumenteranno, eviterò aggiornati eh, sul mio profilo Instagram eh, che mi invito a seguire e, ragazzi perché secondo voi c'è così tanta, mh, diciamo, disinteresse verso questo prodotto, sicuramente come abbiamo detto il prezzo perché è 1.500 euro per la versione con gli ultimi visori, eh, 1.150 o boh, qualcosa del genere per la versione con questi praticamente, questi qua che ho qua davanti che erano con lui, eh, e poi c'è una versione che costa mi sembra intorno ai 570 euro, eh, non disponibile su Amazon però disponibile forse su DJI eh, Italia, eh, solo drone. Ecco quello potrebbe un pochino aver senso eh, e mi attizza un po' l'idea di provarlo perché comunque per chi ha già questi e ha già questo che comunque non è disponibile in nessuna versione eh, però è compatibile con dji avatar anche se in nessuna confezione lo troviamo all'interno perché all'interno delle confezioni troviamo lui questo in motion control che è compatibile ovviamente anche con lui infatti io ce l'ho per questo motivo eh, quindi l'idea di avere già questi e di avere questo mi attira un po' a provare la versione solo drone, eh, però questo drone ragazzi capite che eh, è un drone un po' a metà, cioè non è un drone che ci dà quella botta di adrenalina che ci può dare lui, e chi mi segue lo sa che lui ragazzi è il mio preferito, perché comunque a livello di scarica di adrenalina, eh, di emozioni, è pazzesco, utilizzato ovviamente in determinati ambienti, quelli in cui vado normalmente io, cioè montagna, eh, quindi farlo arrampicare su per le montagne queste location qua, lui è pazzesco, eh, poi ovviamente se lo dovete utilizzare per fare freestyle magari anche no, quindi eh, ha una sua tipologia e eh, un utilizzo che secondo per quello che mi riguarda è tanta tanta roba, per quello che vi dicevo se avesse eh, rilasciato un 249 grammi di lui sarebbe stato fantastico, speriamo che arrivi, eh, però non vorrei che DJI a furia di fare flop con i suoi FPV perché comunque anche lui alla fine ha floppato perché lui è stato venduto tantissimo all'inizio, poi ovviamente la gente l'ha acquistato e si è trovata cacchio ma se non lo uso in acro eh, fa un po', mm, un po deludente eh, allora eh, l'ha venduto, infatti tutti praticamente li hanno venduti o non si sono più visti uh, utilizzi di lui su youtube perché comunque eh, se non lo si pilota in acro e in situazioni di utilizzo come quello che vi ho appena descritto eh, non ha senso di averlo È eh, un po' questo avatar è la stessa cosa solo che è secondo me è ancora più limitante l'utilizzo eh, che se ne può fare di un drone di questo tipo eh, perché comunque ok vengono dichiarati 18 minuti ma se lo usate eh, come andrebbe usato quindi in manual o in acro chiamiamolo come vogliamo quindi eh, utilizzandolo in maniera seria i 18 minuti vi ricordate perché anche lui se vi ricordate veniva dato per 15 16 minuti adesso non mi ricordo ma utilizzato come lo utilizzo io eh, ne fa 6 eh, 7 ma 7 eh, arrancando un po' cioè capite che eh, i minuti sono dati dall'utilizzo utilizzato in eh, normal eh, cioè la versione quella base quella proprio per i principiantissimi eh, allora sì ma vale la pena comprare un drone per utilizzarlo in quella maniera di spendere 1.500 euro cioè no 1500 euro ragazzi va sfruttato per quello che è e quindi eh, siamo sempre lì sono diciamo quelle scelte di DJI che secondo me eh, lasciano un po' il tempo che trovano per quanto riguarda il mercato non lo so vi aspetto qua sotto voi nei commenti eh, perché un principiante si sì, lo può utilizzare subito perché comunque mette il visore lo accende lo utilizza in normal ma poi eh, in realtà che utilizzo ne fa di questo drone normal che poi è un drone che pesa eh, sì, meno di 500 grammi ma più di 250 quindi ha sempre bisogno di un patentino per essere utilizzato quindi il principiante deve comunque fare già il patentino eh, mentre un drone di 249 grammi un, un principiante non fa il patentino qua eh, deve fare il patentino eh, e eh, deve comunque eh, utilizzare il drone in determinate situazioni perché sì è vero meno di 500 grammi ha qualche vantaggio in più rispetto a di 500 grammi ma niente di che il vero vantaggio l'abbiamo con i 249 grammi quindi non lo so non riesco a trovargli una, a trovargli una collocazione eh, di utilizzo vera se non la curiosità di provarlo eh, e una volta finita la curiosità eh, non lo so anche il discorso di essere venduto solo con questo sì anche questo ragazzi è qualcosa di eh, spettacolare se vogliamo dal punto di vista della concezione perché ragazzi, pilotare un drone eh, in quella maniera qua è qualcosa di eccezionale dal punto di vista tecnologico di dove è arrivata la tecnologia eh, è davvero tanta tanta roba da quel punto di vista lì ma poi il wow finisce dopo una settimana 15 giorni con questo finisce il wow ragazzi eh, e quindi bisogna tornare sempre secondo me a questo io questo con lui credo di aver usato due volte tre l'ha usato mia figlia perché lei si divertiva con questo eh, ma eh, pilotare in acro con questo già eh, anche no con questo va bene se lo utilizzi in manual in sport ma in acro tipo un drone così io anche no mentre così anche sì eh, quindi ragazzi non lo so vi aspetto qua sotto nei commenti sul mio canale magari arriverà e come vi ho detto la versione quella solo drone perché avendo comunque tutta questa roba eh, mh, sarebbe interessante provarlo perché comunque mi interessa provarlo perché io ragazzi provo rag davvero tutti i droni eh, li ho provati di ogni forma di ogni prezzo quindi mi piace davvero provarli tutti però devono comunque avere un senso all'interno di quello che è il mio canale, il mio, diciamo, la mia voglia di provare i droni e eh, l'unico che secondo me in questo momento ha senso per me è la versione solo drone. Ed è questa l'unica versione che potrei provare appunto perché eh, ho tutto questo, eh, altrimenti è un drone che non mi sarebbe passato neanche dall'anticamera del cervello di eh, voler provare o provare. Eh, di interessarmi a volerlo provare e quindi ragazzi vi aspetto qua sotto tutti voi nei commenti con le vostre opinioni le vostre idee le vostre considerazioni e ditemi anche cosa ne pensate come drone per quello che avete visto sui canali youtube eh, che l'hanno recensito dal punto di vista appunto pratico eh, oltre che eh, dal punto di vista invece eh, virtuale di quello che è stata la mia idea ma solo proprio come prodotto nel mondo di gi e non tanto per le prestazioni che come vi ho detto non ne parlo perché ovviamente non avendolo provato non è giusto parlare di qualcosa che non si è provato a livello eh, diciamo, eh, di sensazioni e via dicendo. Quindi ragazzi, detto tutto questo, se questo mio video, con le mie considerazioni riguardante questo nuovo drone di casa DJI, il DJI Avata o Avata, quello che è, vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, spoiler, eh, location di dove vado a far volare lui e tutti gli altri droni, cioè davvero tante cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutti